ascolta tu prima non avevi mai avuto l'idea di fare il giro del mondo no ok detto, se io faccio il giro del mondo eh, posso appunto raccontare che ci sono tante persone in giro per il mondo che mi aiutano perché io prima di partire sapevo già che ce l'avrei fatta perché era, era una cosa che ho dato per scontato Cioè se avessi avuto qualche minimo dubbio non sarei partito invece ero convinto che avrei trovato non so mica come però in qualche maniera avrei trovato sempre la persona giusta nel posto giusto che mi avrebbe permesso appunto di coprire i punti che, che poi sono stati eh, raggiunti nel percorso che ho fatto. Ok, come li organizzavi i viaggi? Seguevi un percorso preciso oppure improvvisavi? Ma, diciamo che ho usato un po' tutto quello che ho trovato. Eh, prima di partire con un mio amico abbiamo preso la mappa del mondo e abbiamo tracciato un, un itinerario ipotetico, siamo mm -hmm. cioè, partiti ovviamente dall'Italia e poi andare giù verso l'Africa e poi ritornando su di far, questo mio amico mi aveva suggerito per esempio per l'Africa di mantenermi sulla costa, perché i problemi, le guerre e tutte quelle cose lì, eh, lui mi ha detto che si trovano più verso l'interno e quindi ho fatto le due coste, quella atlantica e quella indiana. Poi in teoria dall'Egitto sarei dovuto passare in Arabia Saudita, mm -hmm. poi fare in Iraq, Iran e percorrere tutto il sud, in realtà dall'Egitto sono rientrato in Italia perché un mio amico a inizio settembre. Certo, certo. poi ho continuato che appunto far Iraq, Iran eccetera eccetera ho fatto Germania, Repubblica Ceca poi sono sceso lungo i vari posti Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria Serbia, Bulgaria, Turchia dalla Turchia poi sono andato sì, in Iran mm -hmm. dovevo attraversare anche Pakistan, India, Bangladesh da cui cercando sui vari siti avevo visto che c'era la possibilità di prendere una barca per la Thailandia perché il Myanmar non, non si può attraversare via terra. Invece purtroppo mi sono fermato in Iran perché non sono riuscito a ottenere né il visto pakistano né quello indiano visto che io tutti i viti me, me li procuravo, stavo facendo il paese prima e Teheran non è la città migliore da dove chiedere il visto pakistano per l'India. Quindi dopo dieci giorni che el